Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, come potete vedere ho Photoshop di colore bianco, quindi come personalizzare il proprio colore su uh, Photoshop, la nuova versione, la vecchia versione, tanto non cambia nulla. Vabbè, cambia un po' i pannelli e tutte cose così, però le impostazioni rimangono sempre quelle. Quindi ovviamente andiamo un attimo su modifica, scendiamo fino a giù preferenze su generali. Basta che trovate l'impostazione, il pannello generali, andiamo un attimo su interfaccia e come potete vedere qui c'è scritto tema, colore, possiamo metterlo di color nero, grigio, grigio chiaro oppure bianco. Scegliete voi. Blu? Pure? O no? <ride> Quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto una breve guida su come cambiare colore a Photoshop e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!